Vogliamo risolvere questo problema. Qual è la cifra delle unità di 2 alla 4000? Un modo per farlo sarebbe scrivere 2 alla 4000 in forma estesa e poi prenderne la cifra delle unità, ma capite che si tratta di un metodo poco pratico, perché anche usando una calcolatrice non riusciremmo a calcolarlo, è un numero che ha troppe cifre. Allora usiamo un approccio alternativo. Costruiamo una tabella in cui inseriamo le prime potenze di 2 scritte sia in forma esponenziale che in forma estesa. Ci concentriamo sulle cifre delle unità e cerchiamo regolarità utili a risolvere il problema. Per chiarezza aggiungiamo una terza colonna. Notate che sembra esserci una sorta di ciclicità perché le cifre sono 2, 4, 8, 6, poi di nuovo 2, 4, 8, 6 e così via. Cerchiamo di capire a cosa è dovuta questa regolarità. Noi partiamo da 2 e dopo un po' arriviamo a un numero che termina di nuovo con 2, cioè 2 alla quinta. Questo non è sorprendente perché i numeri possono terminare solo con le cifre da 0 a 9, quindi da qualche parte una ripetizione doveva esserci. Osserviamo anche che parlare di cifra delle unità equivale a parlare di resto rispetto alla divisione per 10. 32 diviso 10 fa 3 col resto di 2, quindi 2 e 2 alla quinta differiscono per un multiplo di 10. Se noi passiamo a 2 alla sesta, questo è 2 per 2 alla quinta, quindi moltiplichiamo per 2 la riga precedente, e abbiamo che 2 alla seconda e 2 alla sesta differiscono per un multiplo di 10 e questo ragionamento si può reiterare ma allora osserviamo che ogni volta che l'esponente aumenta di 4 cioè passiamo da 1 a 5, da 2 a 6 e così via quello che stiamo facendo è aumentare di un multiplo di 10 cioè non cambiamo la cifra delle unità osserviamo anche che 4 non è un numero a caso è la lunghezza del nostro ciclo quindi, se noi abbiamo 2 elevato a un esponente eh, maggiore di 4, questo qui sarà uguale a una delle prime 4 potenze di 2, 2 alla prima, alla seconda, alla terza o la quarta, a meno di un multiplo di 10. Questa rappresentazione però è un po' macchinosa, quindi proviamo a schematizzare il tutto con un diagramma. Qui rappresentiamo le cifre delle unità. Noi partiamo da 2, Passiamo a 2 alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta, alla settima, all'ottava e dovremmo andare avanti così fino a 2 alla 4000. In realtà osserviamo che ogni volta che l'esponente è un multiplo di 4 la cifra dell'unità è 6 quindi ci aspettiamo che 2 alla 4000 abbia 6 per cifra dell'unità. Però cerchiamo di capire perché. Prima abbiamo visto che aumentare di 4 l'esponente è equivalente a sommare all'esponenziale un multiplo di 10 e a livello del diagramma questo corrisponde a fare un giro completo che non altera la cifra dell'unità. È facile convincersi che sommare all'esponente un multiplo di 4 continua a essere equivalente a sommare all'esponenziale un multiplo di 10. E questo a livello del diagramma corrisponde a fare più giri. Quindi se noi avessimo una delle prime 4 potenze di 2, ad esempio 2 alla quarta, che ha come cifra finale 6, e aumentassimo l'esponente di un multiplo di 4, la cifra dell'unità non cambierebbe. Osserviamo che 4.000 si può scrivere come 4 volte 1.000 oppure come 4 più 4 volte 999. Quindi, sostituendo questa espressione nell'esponente, abbiamo che 2 alla 4.000 si può scrivere come 2 alla quarta più 4 volte eh, 999. Cioè abbiamo aumentato l'esponente partendo da 2 alla quarta di un multiplo di 4, di 4 e quindi la cifra dell'unità è 6. Adesso presenterò alcune varianti di questo problema con le quali potrete mettervi alla prova. La prima variante è questa, cioè una situazione dove l'esponente non è più un multiplo di 4. Ora, dovrebbe esservi chiaro che il trucco qui è scrivere l'esponente come un multiplo di 4 più un certo numero tra 1 e 4 quindi pensate come potreste fare la seconda variante è una situazione in cui la base dell'esponenziale non è più 2 ma è 3 quindi il diagramma che abbiamo usato finora non va più bene perché quello era per il 2 provate a pensare come potete risolvere questo problema ragionando in analogia con quanto abbiamo fatto prima e infine arriviamo a questo problema se oggi è lunedì che giorno sarà tra 2 e la 4000 giorni? Potrebbe non essere immediato in che senso una variante del problema precedente. Immaginiamo di avere 15 al posto di 2 alla 4000. 15 giorni sono due settimane più un giorno, quindi la risposta sarebbe banalmente martedì. Quindi quello che stiamo dicendo è che per rispondere a questa domanda, quello che vi serve è sapere il resto di 2 alla 4000 rispetto alla divisione per 7. Provate a concentrarvi su questo. Se sei riuscito a risolvere i problemi che ti ho proposto, inquadra il QR code o copia il link nel tuo browser. Inserisci i tuoi risultati e se saranno giusti potrai vedere come continua la storia che hai visto all'inizio. Ricordati di scrivere il giorno della settimana con la lettera iniziale maiuscola.